Il dibattito sollevato da Hagen Keller con la pubblicazione di Signori e vassalli nell'Italia delle città, che introduce l'episodio di Medioevo militante dedicato alle origini del comune di Lodi, eh, lo trovate qua sopra, non perdetevelo, coinvolge anche la città di Vercelli. Renato Bordone, verificando le teorie del Keller, stabilisce che anche per la città piemontese la nascita e l'affermazione delle istituzioni comunali sono basate sulla partecipazione del ceto dei Capitanei e dei Vavasores, aristocratici ben radicati in campagna e facenti parte delle cerchie politiche legate ai Vescovi, che prendono parte ai movimenti politici cittadini. Questa interpretazione è stata sostanzialmente accettata fino ai primi anni 2000, quando uno studio di Enrico Artifoni identifica per Vercelli la presenza di un consistente gruppo di potere di origini prettamente urbane e che caratterizza le organizzazioni cittadine. Lo studio in sé si basava su un precedente articolo di De Grandi che nel 1993 suggeriva per la città piemontese un vero e proprio dualismo fra aristocrazia urbana e aristocrazia rurale. Benvenuti e bentornati su Medioevo Militante, storia di Medioevo e medievalismo dal V al XXI secolo. Questo episodio è tratto da Vassalli Vescovili e aristocrazia consolare a Vercelli nel XII secolo di Alessandro Barbero, che trovate al link in descrizione. Lo studio di Barbero segue l'impostazione della teoria di De Grandi, presentandoci prima il caso dell'elito rurale, poi di quella cittadina. Non mancando ovviamente di segnalare dove queste interagiscono, non stiamo ovviamente parlando di sistemi chiusi, indipendenti l'uno dall'altro. Per i dettagli vi rimando alla traduzione completa ancora una volta al link in descrizione. Viene anzitutto identificata la componente più antica della cerchia vassallatica del Vescovo di Vercelli. Si tratta dei conti di Biandrate, del Canavese, da Castello, di Cavaglià, di Lomello e i capitanei da Casalvolone, da Robbio, da Gattinara, da Cerione e i signori di Bulgaro e di Verroa. Famiglie già rilevanti nell'undicesimo secolo, se non addirittura nel decimo. Esse giocarono un ruolo fondamentale nel periodo dei conflitti religiosi e politici del primo millecento, quando una serie di vescovi appartenenti ad alcune di queste famiglie salirono al soglio eusebiano come vescovi scismatici, avviando in alcuni casi processi di alienazione del patrimonio vescovile a vantaggio dei gruppi parentali ai quali appartenevano. Il successo della riforma ecclesiastica rimuove gli antichi nobili dalla loro posizione di preminenza ed evidenzia maggiormente i loro multipli legami con altre città e altre cattedre. Il rapporto di alcuni di loro con Vercelli rimane comunque stretto. Raramente li troviamo in uffici consolari e proprio perché li troviamo raramente ciò non si traduce in una vera e propria appartenenza sociale e personale alla città di Vercelli. Dal punto di vista materiale troviamo per caso in alcune fonti numerose testimonianze di residenze nobili all'interno della città piemontese, ma come le troviamo qui le troviamo anche in altri centri urbani, ancora una volta a sottolineare la non esclusività del rapporto di questi lignaggi con Vercelli. Uno dei punti deboli dell'analisi del Keller è quindi il dimenticare che la curia vassallatica di un vescovo ha orizzonti molto più ampi di quelli cittadini e comprende al suo interno individui dalle multiple fedeltà e dalle multiple appartenenze. Nel momento in cui essi si legano a un comune in particolare lo fanno da alleati esterni e temporanei, in qualsiasi momento pronti a cambiare le proprie condizioni e ad entrare in competizione con l'ambiente urbano. Il rapporto che emerge tra nobiltà rurale e città diventa in alcuni casi conflittuale. Durante l'ascesa cittadina, il comune opera un processo di sottomissione del contado che è seguito dalla penetrazione del capitale cittadino nelle campagne, risolvendosi in un destabilizzarsi e un inimpoverirsi della nobiltà rurale. L'acquisto di una parcella di terreno da parte di un cittadino viene fatta cum omni onore et districtu, arrivando pertanto a sottrarre ogni diritto giurisdizionale del signore a vantaggio della città. Le dispute legali che insorgeranno saranno d'ora in avanti giudicate dalla giustizia cittadina. Nuovo strumento dell'egemonia urbana. Fra i capitali urbani sono presenti anche quelli del capitolo cattedrale, che nel pieno del tardo XII secolo non è più in mano alle famiglie rurali. La stragrande maggioranza dei canonici eusebiani di questi periodi ha origini diverse e la partecipazione al capitolo cittadino diventa un punto di forza delle famiglie urbane. Passiamo ora a parlare appunto di queste famiglie di estrazione prevalentemente urbana. Nel pieno XII secolo essere vassalli del Vescovo non era più la prerogativa di un ceto ben definito. Le ricerche precedenti hanno ben ricordato come la prima aristocrazia consolare vercellese sia praticamente tutta legata in qualche modo con il Vescovo, ma fra i pari scurie e eusebiani possiamo identificare in gran numero individui non appartenenti alle schiere aristocratiche descritte in precedenza. La verità è che per essere definito vassallo o feudatario del Vescovo bastava semplicemente assumere la gestione dei possedimenti ecclesiastici, eh, come ad esempio facendo la riscossione delle decime. I rapporti economici che venivano istituiti in queste circostanze erano regolati da contratti di tipo feudale, senza però che chi ne beneficiasse appartenesse alle antiche famiglie feudali della campagna. La relazione vassallatica col Vescovo era quindi in molti casi semplicemente la traduzione in termini giuridici di una relazione d'affari, senza per questo implicare un'assimilazione all'aristocrazia feudale delle campagne, assimilazione che non per questo risulta però essere assente. Con il tempo e soprattutto grazie alla partecipazione ai vertici delle istituzioni consolari, numerose famiglie che possiamo rintracciare fra i gruppi di potere economico urbano si assimilano al modello feudale cavalleresco, acquistando castelli e diritti signorili, sostituendo l'antica aristocrazia al dominio nelle campagne. Dall'analisi di Alessandro Barbero di otto delle principali famiglie urbane che appaiono fra le fila dei consoli di Vercelli, per la quale vi rimando ancora una volta al paper linkato in descrizione, scopriamo che per la maggior parte Avogadro, Bondoni, Bicchieri, Dal Pozzo, Alciati e Bazzani, può essere identificato un capostipite attivo in città nel primo terzo del XII secolo. Trattasi di notabili dall'estrazione schiettamente cittadina che occupano nella cliente la Vescovile posti modesti. Due di questi clan, gli Avogadro e i Bondoni, esprimono attorno al 1140 due vescovi, Gisulfo Avogadro e Guala Bondoni, che con la loro gestione disinvolta del patrimonio eusebiano favoriscono parenti e amici. Allo stesso tempo è particolarmente significativa la penetrazione e il successivo controllo che molte famiglie riescono a ottenere del capitolo cattedrale, nel periodo coincidente al ritorno di presbiti filoromani e alla fine della dominazione dell'aristocrazia rurale sulla chiesa eusebiana. Ma solo con l'ultimo ventennio del XII secolo vi sarà una vera e propria egemonia cittadina sul capitolo. Determinare l'origine delle fortune dei capostipiti e delle famiglie è difficile a causa della scarsezza della documentazione, ma solide ipotesi possono farsi per alcuni di loro, che vengono identificati come commercialmente intraprendenti e in rapporto con il vescovo tramite prestiti e finanziamenti. Con l'avanzare delle istituzioni cittadine nel contado, figli e nipoti di questi padri si ritrovano ad incunearsi nella debolezza dell'aristocrazia rurale, acquistando beni e diretti nel contado, senza però mai abbandonare le loro tendenze commerciali e finanziarie. Significativo come questi individui, comparendo progressivamente nella documentazione istituzionale o giuridica, non vengano mai chiamati con il titolo capitaneale. L'estrazione socio-economica di queste schiere mette definitivamente in crisi il modello kelleriano. L'aristocrazia acetuale, individuata dallo studioso tedesco, crolla al di sotto della pressione di una classe sociale altra, intraprendente e di successo. La trattazione di Barbero si conclude con un resoconto dei nomi dei consoli a noi pervenuti per determinare, anche dal punto di vista numerico, la penetrazione dell'aristocrazia rurale orbitante attorno a Vercelli nelle sue istituzioni comunali. La natura e la frammentarietà delle fonti giunte fino alla nostra epoca per gli anni 1141 e 1149 suggerisce di trattare questo periodo come una scansione temporale a sé stante, visto che successivamente, per 16 anni, non abbiamo ulteriori testimonianze di attività consolari, cosa che suggerirebbe addirittura una sospensione delle attività comunali. Su nove consoli, per un totale di 13 mandati consolari, soltanto uno è da identificare come facente parte dell'aristocrazia rurale, guala di Casalvolone. Non è un caso che in questo stesso periodo, come ricordato da Barbero durante la trattazione delle famiglie nobili della campagna, Guala venga posto a capo delle istituzioni consolari in un momento in cui il comune di Vercelli sta stringendo un importante accordo con i signori di Bulgaro, suoi vicini, parenti e dilectis amicis. Fra tutti gli altri consoli, solo due appartengono a gruppi parentali che, ponendo le loro origini nella società urbana, stanno in questo momento assumendo connotazioni aristocratiche. Si tratta degli sanguedagnello alciati e dei bondoni. Non mancano esponenti del ceto commerciale della città, come Manefredo de Neguxante o de Negociatore, o altri personaggi mal conosciuti ma rintracciabili nel panorama tecnico-giuridico del primo comune vercellese. Tutti questi individui hanno lasciato testimonianza di rapporti molto stretti con il Vescovo, chiarendo che il ceto di regente urbano di Vercelli è in questo primo periodo saldamente in mano ad un ceto nettamente urbano, associato in qualche modo alla cattedra eusebiana, senza che l'aristocrazia militare e rurale riesca a far pesare la sua presenza. Prendendo in considerazione invece l'ultimo quarantennio del comune consolare 1165-1207, considerando soltanto i consoli comunali, vengono esclusi quindi quelli di giustizia, troviamo testimonianza di 89 consoli appartenenti a 47 famiglie, per un totale di 175 consolati. Evidente appare l'egemonia di un compatto nucleo di gruppi parentali urbani presenti nella trattazione con l'aggiunta di alcuni nomi meno noti, ma comunque riconducibili ad un retroterra urbano, per un totale di 45 consoli, che esprimono 102 consolati, un solido 58%. Le restanti cariche sono ricoperte da individui sicuramente influenti, ma dal background meno ambiente e articolato. Considerando che dietro a ogni console i documenti gettano lo sguardo su di una famiglia agiata e influente, siamo di fronte ad un chiaro indizio della potenza demografica ed economica di Vercelli, caratterizzata da un'ampia aristocrazia urbana di possessori fondiari, imprenditori, prestatori e giudici. Considerando che anche i consoli di giustizia arrivano infatti a conteggiare una settantina di famiglie a formare un gruppo estremamente coeso dal punto di vista degli affari e delle alleanze matrimoniali. In questo quacervo, i cittadini, il peso dell'aristocrazia feudale appare irrilevante. Solo quattro famiglie esprimono il 5,6% dei consoli e il 2,8% dei consolati. Non dobbiamo oltretutto dimenticare che, come nel caso di Guala Casalvolone, nel periodo precedente, molte di queste nomini si spiegano con motivazioni politiche contingenti, non con un'effettiva appartenenza alla classe dirigente. Il comune vercellese nella sua fase consolare nasce interamente da forze urbane, che basano la loro forza economica e politica sulla ricchezza dei traffici e sulla progressiva acquisizione di possedimenti e diritti so signorili. La preesistente aristocrazia rurale gioca invece un ruolo del tutto secondario. Avete ascoltato Medioevo Militante, storie di medioevi e medievalismi dal V al XXI secolo. Io sono Thomas de Maldè e vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo interessantissimo episodio e vi invito, se volete, a iscrivervi, a mettere mi piace e a commentare magari chiedendomi un tema che vi interesserebbe vedere trattato su questo canale. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!